Che cosa fare a Milano per il weekend? Ve lo dice Fedez. È già andata in scena una grande festa privata per il lancio della collezione Fedez For Berska, cosa potete fare nel weekend a Milano? In corso Vittorio Emanuele 22 ci sarà una grande sorpresa per tutti i fan del rapper. Fedez Forberska, evento del weekend milanese. Poli opposti si attraggono, è vero, e Chiara Ferragni e Fedez sono uno degli esempi più evidenti di quanto questa regola sia valida, soprattutto in amore. Cosa succede quando si incontrano stile da rapper e da fashion blogger? Per esempio, una nuova incredibile collezione per Berska, Misunderstod, ideata dal rapper milanese su ispirazione dei suoi numerosissimi tatuaggi. Una linea che prevede capi oversize e coloratissimi, dunque, e che ha avuto già un enorme successo durante il lancio di giovedì sera, per l'evento privato a Milano che vedrà, nel weekend, un ulteriore appuntamento presso il negozio ufficiale in corso Vittorio Emanuele 22. Come ricorda Fedez sulle sue Instagram Stories, ci vediamo sabato e lo esclama all'apice della gioia dopo aver appena scoperto che i primi capi caricati sullo shop online sono andati tutti a ruba dopo i primi 60 minuti. Fedez fa sapere ai suoi fan che, da oggi, Od è di nuovo disponibile sui siti Berska e non solo, la sua linea di t-shirt. Felpe Cappellini è già arrivata nei flagship store d'Italia. Sempre seguendo le avventure del fidanzato di Chiara Ferragni sulle Instagram Stories, scopriamo che una gigantesca sagoma del rapper sorveglia le porte di un Berscastore a Tokyo, Fedez ne è molto orgoglioso e, possiamo dirlo, ha messo a segno ogni lezione della maestra più glamour che potesse avere, Chiara. La splendida fashion blogger numero uno al mondo è estasiata dal successo del futuro marito e condivide sui social tantissimi dettagli del private party di giovedì sera. L'atmosfera è ricca di suoni, luci e colori e non mancano loro, i tatuatori, pronti a tingere la pelle di chi vuole sottoporsi alla loro arte. La Ferragni?. Non si tira indietro e porge la mano per un nuovo tattò sul pugno sinistro per la precisione. Ma niente paura, si tratta di un tatuaggio fatto con l'aerografo. Chiara Ferragni e Fedez, due fidanzatini all'apice del successo. I loro weekend ultimamente sono sempre carichi di avvenimenti e di impegni lavorativi. Soprattutto per Chiara Ferragni, la splendida fashion blogger dall'agenda sempre ricchissima di appuntamenti. Fedez segue le sue orme, quasi, alla lettera e si butta capo fitto nel campo della moda, la sua nuova collezione per Berska è già un successo. Se è vero, però, che la neo trentenne segue sempre ogni passo del rapper nei suoi eventi, è altrettanto vero che, talvolta, Fedez preferisce rimanere a casa, come è successo per la sua Roski Nigt, alla Milano Fashion Week. Durante lo show, poi, la bellissima influencer di Cremona ha rischiato di rimanere in topless sul red carpet, visto che l'unica spallina del suo vestito ha deciso di abbandonarla. Niente paura, il cambio d'abito, da rosso ad argento, è arrivato immediatamente. Mentre Fedez, ancora inconsapevole di tutto ciò, si divertiva nel suo loft con un amico, organizzando gambe super divertenti con un cartonato gigante di Chiara. Appunto, poli opposti si attraggono.